Ciao a tutti, oggi prepareremo i brownies alle amarene sciroppate, il tempo di preparazione della ricetta è di 75 minuti circa, gli ingredienti sono per la base zucchero, cioccolato fondente, burro, uova, cacao amaro, farina di tipo 0, sale e vanillina, per la crema formaggio spalmabile, zucchero semolato, eh, amido di mais, uovo, aroma di vaniglia e eh, amarene sciroppate.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 Adesso aggiungiamo il formaggio spalmabile che noi abbiamo fatto con il bimbi, l'uovo, l'amido di mais e l'aroma di vaniglia. amalgamare per 50 secondi a velocità 4 la nostra crema al formaggio è pronta mettiamola da parte senza lavare il boccale Mettere all'interno del bimbi il cioccolato. Lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il burro che noi abbiamo fatto sempre con il bimbi E facciamo sciogliere per 5 minuti 60 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo la farina, lo zucchero, le uova, il cacao, il pizzico di sale e la vanillina. e facciamo amalgamare per due minuti a velocità 5 trasferiamo l'impasto in una teglia ben imburrata All'impasto adesso aggiungeremo la crema al formaggio a cucchiaiate. Adesso aggiungeremo le nostre amarene con lo sciroppo. Adesso con un bastoncino andiamo a variegare il tutto. Cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa. I brownies sono pronti. Lasciamoli raffreddare prima di porzionarli. Brownies alle amarene sciroppate. Grazie e alla prossima ricetta!